saluto Fabrizio Mastroforti che mi perdonerà per aver fatto questa piccola storia ma mi piace eh, mettermi nei panni dell'euro non so magari ti fa piacere questa cosa mi piace ragionare intorno alla nostra moneta buongiorno ben trovato sulle fonti tv Fabrizio buon pomeriggio Manuel a te hai telespettatori e fondi tv. Ecco, eh, c'è qualcosa che non quadra nel racconto che ho fatto io o sì e, e ti vuoi inserire per aggiungere qualcos'altro rispetto all'andamento dell'euro-dollaro in, questo, in questo, questi ultimi mesi, da luglio diciamo, quando poi abbiamo assistito a una discesa sulla parità rispetto al dollaro? Oh no, no, hai... Ci hai presentato il quadro molto bene, nel senso è, è, stato, è stato così, è stato eh, più che altro prima eh, il super dollaro era perché sembrava che tutti acquistassero eh, dollari eh, come se fosse ecco, l'unica eh, economia eh, che rispondeva, che era in grado di rispondere a, a tutto quello che ci stava accadendo, perché eh, chiaramente una post pandemia eh, seguita da da, da un conflitto che eh, minava soprattutto eh, per la vicinanza e per eh, l'impatto delle sanzioni eh, la eh, comunità europea, questo faceva sì che ehm, in assenza anche di Yen, perché eh, solitamente in questi casi di eh, diciamo eh, di fattori esogeni eh, di crisi geopolitiche eh, sia eh, l'oro come bene rifugio che lo yen eh, il franco svizzero come valute dovevano essere quelle eh, diciamo che, la, eh, che dovevano prendere il, eh, il, il palcoscenico diciamo invece, sì. eh, invece solo, solo dollaro solo dollaro fino a che però eh, quindi eh, solo dollaro e le conseguenze di tutto questo dovevano portare ad una sicura eh, recessione eh, da parte eh, della, eh, dei paesi della comunità europea e eh, in questo comunque ci, ci, si, ci si era messo del, eh, del nostro, se vogliamo parlare di Europa, nel senso con il ritardo con il seguire eh, ancora, ancora di più, eh, ti ricorderai il, il famoso termine dell'inflazione transitoria, e eh, però ecco, la, le, la, eh, diciamo, la Comunità Europea, la BCE, più che altro eh, ha ritardato anche nel, eh, nel rialzo dei tassi proprio certo. per, perché preoccupata comunque dalle condizioni economiche del debito di alcuni paesi, quello che poteva provocare, invece abbiamo visto in questi, eh, negli ultimi mesi di cui parlavi che eh, dove gli analisti parlavano anche proprio di una forza del, del, dell'euro anche a livello di, di, di delta tassi, proprio perché eh, si, vede, si vedeva una resilienza eh, da parte dell'economia eh, diciamo dell eh, di de, de, de, de diversi paesi europei inaspettata e questo ha portato ad una reazione che eh, ha portato ad un 50% circa del, del ritracciamento di quello che era stata la, uh, la discesa dell'euro uh, diciamo del, del sì. rispetto, sì. rispetto al biglietto verde Questo, sì. Quindi eh, il quadro eh, eh, era, giu eh, era giustissimo quello che facevi eh, eh, eh, e quindi sì, c'è stata questa forza del, dell'euro pe percepita, unita chiaramente però anche a delle prese di posizione, eh, prese di profitto da parte chi di chi aveva eh, chiaramente acquistato eh, tantissimi dollari, una reazione eh, anche da parte eh, eh, dello Yen in alcune, in alcune situazioni e, e quindi e soprattutto anche il, eh, i primi eh, dati eh, sull'inflazione in calo che venivano proprio dal, eh, dall'America e quindi un'aspettativa un di una politica meno aggressiva, di una politica accomodante che si è vista anche nell'ultima diciamo, eh, nell riunione della FED. Certo Fabrizio, ora ho un po' di domande da farti ma parto poi da quella che eh, ho, ho evidenziato che non è una domanda, ma te la pongo come domanda, Evidenziato in sovrimpressione, ma possiamo dire che l'euro-dollaro quindi è in mano alle banche centrali? O in balia, secondo... non so come, come vorresti dirlo no, tu. No, se, sì, secondo me sì, si aspettano, si aspettano sono... Eh, le uniche, eh, le uniche, mh, i gli unici market mover del, eh, del mercato nel, nel dollar index e quindi eh, nel, eh, nel cambio euro-dollaro che sappiamo essere i, il faro del, eh, del forex in quanto i, i principali scambi avvengono tra queste, tra queste due valute e vediamo che gli scossoni oppure le fasi laterali, perché stiamo vivendo adesso una fase, una fase laterale, eh, perché c'è proprio un'indecisione, nel senso che eh, sembrava che l'euro prendesse forza, eh, però il giorno del rialzo dei tassi e del anche eh, l'indicazione che eh, questa politica da parte della BCE sarebbe eh, proseguita abbiamo avuto un calo cioè un eh, raggiungimento dell'110 dei massimi de, de, di periodo per poi eh, però ritracciare, ritracciare e di nuovo dopo invece eh, le dichiarazioni eh, di Powell della Fed che dice è iniziato un periodo di deflazione, cioè nel senso vediamo i capi, però subito 24 ore dopo già eh, altra dichiarazione che diceva che eh, il quadro inflattivo prevedeva eh, doveva prevedere una continua ancora manovra di aumento certo, eh, dei tassi, certo. Quindi, queste eh, diciamo, continue eh, dichiarazioni smentite o eh, fanno sì che abbiamo de dei momenti eh, di, eh, eh, diciamo, di rafforzamento di una valuta contro un'altra, in questo caso di euro-dollaro, che però rimangono in questo, in questo range eh, che eh, va secondo me eh, da, da uno... 0,590 fino. ecco guardiamo a... anche il grafico infatti ti lascio continuare con delle previsioni però chiedo anche alla regia se mettiamo l'altro titolo perché la domanda insomma prospettive realsiste rimandate a questo punto e ti chiedo anche Fabrizio eh, so che sono tante cose ma sono fanno parte dello stesso, dello stesso pacchetto sotto quale livello lo eh, consideri la consideri una discesa pericolosa per l'euro eh per me il livello eh, da tenere d'occhio è 1,0570, mm. che sarebbe eh, il 38,2% eh, di eh, ritracciamento di, eh, di Fibonacci e dove passa... Eh, la media a 50 periodi dal punto di vista tecnico la media 50 periodi esponenziale se viene rotto eh, quel, quel livello che anche è anche un livello eh, settimanale poco sotto c'è eh, 1,0490 che è un altro livello importante eh, vuol dire che eh, c'è un'inversione di tendenza di, eh, di, di medio periodo in questo momento è, è, è un ritracciamento, però se vediamo eh, due, candele, due candele settimanali, Passiamo da 1,010, adesso siamo a 1,07 c'è cioè un, un, un leggero, eh, diciamo, recupero sì, del, sì, eh, sì. eh, dell'euro sopra 1,07. Anche questo eh, livello, eh, dal punto di vista psicologico, è importante per rimanere nel range di cui eh, ti parlavo prima. Tra 1,07 e 1,08,80 è il livello dove eh, si sono posizionati. Eh, di più i prezzi in questo periodo, diciamo, di, eh, eh, diciamo di alternanza. Come dicevo, tra eh, un rafforzamento, soprattutto. Comunque, c'è stato diciamo un rafforzamento dell'euro, e, e questo rafforzamento del dollaro è avvenuto anche in un momento inaspettato perché continuavano i dati eh, positivi eh, per quanto riguarda eh, l'occupazione e eh, quindi eh, la, mh, sembrava che la politica, insomma, dei tassi eh, della Fed stesse veramente eh, avvicinandosi eh, verso una, eh, diciamo un rallentamento invece mh, in questo in questo momento si è visto proprio dalla chiusura eh, dell'azionario di ieri sera e, e e, e dal crollo anche degli indici cinesi di questa notte che ci sono proprio questi timori di, di un eh, sia della Fede che delle altre banche centrali che ancora non considerano eh, finito il lavoro. Eh certo, no, eh, no, no, no, assolutamente, per niente. Quindi Fabrizio, di, potremmo dire che questo 1,07 che adesso ha toccato il cambio è un po' un test e, e poi invece tu consideri insomma, pericolosa 1,0570, giusto? Lo ripeto per i nostri amici, sì. insomma, quindi sì. se, ritornasse, se ritornasse giù. Ma quindi appunto le, dobbiamo aspettare a parlare di prospettive rialziste, è un momento un po' di snodo questo? Eh, sì, eh, nel senso, eh, la, per quanto riguarda la BCE le, la situazione sembra, eh, sembra chiara, però ecco mh, mm. oggi eh, seguendo un po' le notizie dal punto di vista purtroppo anche dell'escalation delle militare certo. eh, in, eh, in Ucraina ci sono eh, tanti fattori che eh, vanno a incidere eh, a incidere sul, eh, sul, sui fattori economici soprattutto su, sulla produzione nel senso che eh, parlavo della Cina, anche queste tensioni tra Cina e America vengono in un momento che eh, i prezzi alla produzione dopo eh, la, la ripartenza della politica eh, zero Covid non, non sembrano ancora abbastanza forti da, da riaccendere insomma, la, la piena produzione cinese e, e questo chiaramente per l'economia mondiale è, è, è importante, è, è molto importante e, e, e fa, eh, diciamo, eh, provoca... Ehm delle situazioni particolari in, in paesi, eh, per esempio anche come eh, l'Australia, Nuova Zelanda, eccetera, che dipendono molto dal, eh, da, da, dalla Cina dalla Cina stessa. Quindi eh, il, i, i fattori di, eh, di, di Riscon che sembravano essere risvegliati da questa eh, politica più accomodante da parte della Fed eh, dall'inizio dell'anno eh, sono. Ehm, Diciamo, devono essere monitorati. chiaro, chiaro eh, certo. Potrebbe essere iniziata, insomma, una fase di ritracciamento anche certo. per quanto riguarda gli indici, gli certo, certo, certo, certo. E, certo. e sì. una cosa, se posso aggiungere, una cosa importante che è successa di nuovo. Eh, ieri eh, è la salita eh, proprio eh, molto forte dei rendimenti dei titoli biennali eh, contro invece i decennali americani che stanno ad indicare la scarsa fiducia eh, dell'economia di, di resistere ancora ad ulteriori aumenti eh, della Fed perché mm -hmm. Se le aspettative eh, sono così eh, importanti, cioè si parlava di portafogli che vanno, possono rendere il 5-6% a due anni eh, e quindi eh, cioè, chiaramente scontano una, eh, un, un rischio e una difficoltà da parte dell'economia abbastanza elevato.